Allora salve a tutti, ancora salve, salute, bellezza, vi voglio, vi voglio, mandare questi auguri per il Natale, per la festa cosiddetta del Sol Invictus, festa che in realtà coinciderebbe proprio con oggi anzi più esattamente la notte passata, il cosiddetto solstizio d'inverno, che è la notte più lunga dell'anno, la notte in cui inizia l'inverno. È iniziato l'inverno. E qual è il mio, la mia riflessione, illuminazione e augurio per voi? Notate che noi quando Pensiamo all'inizio dell'inverno, ovviamente pensiamo a un momento di ritiro, di buio. Per qualcuno c'è anche la bellezza sicuramente della neve, delle montagne, il fascino del freddo, ma sostanzialmente c'è una sorta di chiusura, il letargo, la difficoltà della vita, eh, il sottoterra. Ma voglio farvi notare che questa percezione, i mesi freddi, difficili per l'assenza di caldo, i mesi di pioggia, i mesi in cui i Romani sospendevano le attività perché, non proprio questi più avanti nell'anno, ma sospendevano le attività perché come la natura come gli animali ritenevano che fosse saggio sospendere l'attività nei mesi più duri dell'inverno, saggezza di cui noi non abbiamo uomini centrati solo, purtroppo la maggior parte ancora di noi al guadagno, al denaro, saggezza di cui non abbiamo memoria e la cui memoria dobbiamo recuperare. E quindi da una parte c'è questa questa visione dell'inverno no? eh, e all'interno della quale dovremmo recuperare questa capacità che avevano addirittura vicino a noi, pensate a questo ciclo di storia dei 10.000 anni, quanto in realtà siano vicini i romani, vicino a noi si sospendevano le attività perché durante l'inverno pieno, l'inverno quello più duro era saggio era saggio ricoverarsi e attendere questa saggezza è da recuperare è all'interno di questa no, aspettativa di eh, comunque un momento difficoltoso momento di ripiegamento ma io voglio farvi notare che da un punto di vista naturale astronomico esoterico questa è la festa del Sol Invictus. Che vuol dire? Perché da un punto di vista naturale, astronomico, esoterico, veniva celebrata questa festa, il Sol Invictus, ovvero sia il nostro Natale, che poi eh, è stato sovrapposto alla nascita di Gesù e spostato al 25, ma in realtà era questa la festa, quella del Sol Invictus. Perché? Sol Invictus, il Sole che non può essere vinto. Perché è da oggi che la luce ricomincia a trionfare È da oggi che la luce ricomincia a crescere e non c'è nessuna possibilità che il buio possa vincere perché in realtà il buio danza con la luce ed è destinato, destinato a riequilibrarsi. Quindi in questa nostra era, in questa nostra era colma di oscurità, io vi dico che la luce sta tornando a splendere e il suo cammino di rinascita non cesserà perché non può cessare, va oltre noi, va oltre le nostre considerazioni ottimistiche o pessimistiche, va oltre il nostro povero intelletto, va oltre noi, è l'equilibrio del mondo e la luce deve ricominciare a crescere. Per cui vi invito a celebrare questo Natale, questo Sol Invictus con la fede e la fiducia nell'animo che non può essere diversamente, che la luce deve ritornare al suo massimo ed è inarrestabile, inarrestabile con questa fiamma nel cuore, con questa fiamma nel cuore io vi auguro dal profondo veramente dal profondo del mio amore una nascita grandiosa e una inarrestabile luminosità che tutto sia brillante nell'assurdo della neve gelida e ghiacciata, ma così luminosa e meravigliosa.